Apro la sessione di domande appunto, inerenti all'agricoltura. A seguire, appunto, al termine della sessione, avremo una breve pausa caffè di 5-massimo mass 10 minuti per poi eh, concludere l'evento con gli ultimi due punti che ho menzionato, quindi l'analisi dei fondi per i giovani, il lancio del turismo, quella per il sostegno alla PMI e poi il racconto del lavoro dei nostri sindaci a livello locale per incentivare l'utilizzo dei fondi e per avere un'amministrazione veramente sensibile alle tematiche europee e a questa leva di sviluppo ci sono domande sull'agricoltura? ne vedevo una mi chiamo Salvalese e sono qui di Ardea Vi ringrazio innanzitutto per questa bellissima manifestazione Ardea tutta vi ringrazio eh, se dovessi pensare all'Europa, come a un soggetto direi che soffre del disturbo dissociativo dell'identità ci avete parlato di 20 20, -20. io faccio soltanto due paragoni. agricoltura, di cui abbiamo parlato energia fonti energetiche da alternative qui a Tardia stiamo vivendo in questi giorni una situazione paradossale c'è un'azienda che propone, che dovrebbe essere agricola, ma che purtroppo non coltiva nemmeno un vasetto di basilico, che si propone come azienda agricola di venire qui ad installare una, un impianto per la produzione di biometano che è l'equivalente di 5, 5 ore di energia. Tanto quella che produce... Lì vicino su due ettari di terreno, un'altra società con semplicemente dei pannelli solari. Bene, questa società porterà via l'agricoltura, proprio per parlare di agricoltura, associandomi un attimino al discorso che stiamo facendo: già che nella formula, nella ricetta di prodotti che devono essere destinati alla bio, eh, cioè alla codigestione anaerobica, l'equivalente del eh, doppio della quantità di sorgo che si coltiva nel Lazio 18.000 tonnellate all'anno 700 ettari di terreno destinati esclusivamente ad alimentare questa società che è una oggi mi sono divertito a fare un'ipotesi se quel 20% di energia dovesse arrivare tutto in Italia da società come questa ce ne vorrebbero 16.780 sul territorio italiano e ricette come quella adoperate da questi signori che prevedono bucce di patate, sorgo, liquami polini e uh, anche sì, la sansa dell'olio d'oliva ah, interessante, la sansa dell'olio d'oliva eh, diciamo, verrebbe estratta da, un, da circa il 10% della produzione laziale di olio che noi sappiamo che Lazio è tantissimo Bene, riallacciandomi a quello che dicevo prima, 16.780 società richiederebbero solamente per il cereale, che potrebbe essere sorgo, mais o quello che sia, metà dell'intero territorio italiano. E poi tutto il resto ve lo lascio immaginare, sono in termini di bovini, non ce ne abbiamo nemmeno tutti i bovini necessari a produrre l'etame che sono necessario per fare tutta questa energia. Ecco, qui vedo il disturbo dissociativo di identità. Quando l'Europa ci dice che dobbiamo fare l'energia da fonti alternative e l'Italia si pensa di ricavarla da questo tipo di soluzione tecnologica. Qual è la vostra posizione? Raccogliamo eh, un po' di domande e poi rispondiamo insieme. Innanzitutto grazie anche al Ministro e agli altri, grazie per questi interventi, molto competenti, molto interessanti. Io non ne so niente, non so niente di, di fondi europei e non sono neanche un, un imprenditore, sono un cittadino e faccio una domanda da cittadino. ecco, Se fossi un imprenditore mi rivolgerei probabilmente a associazioni di categoria, cercherei informazioni, andrei presso le istituzioni e cercherei quindi un sistema e probabilmente da, questo, da tutto questo che ci avete raccontato avrei un aiuto per quello che riguarda l'accesso ai fondi europei. Ecco, io invece vi faccio una domanda, cerco, come dire, invito a fare un piccolo sforzo di volare leggermente più basso. Che cosa potrebbe fare un gruppo di cittadini attivi, eh, comuni come me, come forse altra gente che sta qui? Eh, per aiutare, per mettere in moto questo meccanismo, quindi per cercare di collegarsi, dobbiamo fare degli sforzi. Siamo disposti a fare degli sforzi, cioè ci vediamo, ci consultiamo, siamo disposti ad aiutare. Abbiamo i siti, abbiamo internet, possiamo dare delle facilitazioni. Ecco, vorrei proprio una domanda, una risposta semplice: cosa può fare? Siamo un Movimento 5 Stelle, un meetup, un meetup normale di una città normale, così per, per facilitare, per dare una mano, per vedere anche rispetto all'amministrazione in cui ci può essere o non ci può essere il Movimento 5 Stelle, come si può organizzare, che tipo di, di, di sforzo, di studio, di, di lavoro, di attività può fare per cercare di, di facilitare, di mettere in condizione la, diciamo, la cittadinanza, di capire un pochino meglio tutta questa storia dell'Europa, del TTIP. Io anche sono ingegnere come lui, non, ho, non mi sono addentrato, mi rendo conto dello sforzo che tutti quanti voi avete fatto per arrivare a questo livello di competenza. Ecco, da dall'alto diciamo, del punto a cui siete arrivati, dateci delle indicazioni su come ci possiamo organizzare per arrivare ad accedere a delle informazioni in maniera un po' più semplice e per arrivare a dare una mano all'economia locale, a, a, a livello locale per, per riuscire ad avere dei, dei vantaggi da tutto quello che avete imparato. Grazie. Grazie. sono altre domande? Buonasera. Intanto congratulazioni ragazzi. Sono obbligato a prendere il testimone perché la mia staffetta e molti di noi hanno terminato il proprio ruolo. Hanno stato qui ne avrei anche per l'Ardini Coloppi della Regione Lazio, però approfitto questa sera dell'eurodeputato Marco Valli, un episodio che si riferisce alla Sardegna ma è valido per tutto il territorio nazionale. L'anno scorso degli attivisti 5 Stelle di Olbia mi hanno chiesto una consulenza sul servizio idrico integrato. L'acqua c'entra nell'agricoltura, diciamo che il maggior consumo dell'acqua è per agricoltura. No, no, lo tengo a pubblicare, grazie. Dicevo, la consulenza consisteva nel verificare la corretta gestione a livello politico del servizio idrico integrato in Sardegna e scopro che il Presidente della Regione ha nominato un commissario straordinario anziché un garante che avrebbe competenza regionale. Un commissario straordinario è contro se si è fatta dalla Regione, è di, di competenza del Governo centrale ho segnalato la cosa, dopodiché dal sito istituzionale della regione Sardegna è scomparso il numero 9, il decreto numero 9, cioè è stato tolto proprio dal sito, forse è il caso che aiutate gli amici di Olbia a riprendere la vicenda perché questo crea un precedente, un precedente molto grave, perché poi verrà applicato su tutto il territorio nazionale. La Regione Lazio, tra i suoi comuni, vede sia Pomezia che Ardia fra due o quattro anni in scadenza le concezioni, dovranno affrontare questo problema. E senza mm, la, il rispetto della norma i sindaci saranno in difficoltà. Io ho la presunzione di essere un esperto della materia, se non altro per anzianità, non, eh, non per altro. Credo che uscire da questo equivoco a livello nazionale non ci si riesca è ovvio perché se il governo centrale sopporta una decena del genere la soluzione non può che venire dalla comunità europea ne avrei tantissime io lo accenno De Nicolò il garante del servizio idrico integrato nel Lazio ogni volta che io li metto al lavoro ricevono la visita dei gestori cioè delle vittime del garante i quali usano un solo aggettivo ma se è dirompente dopodiché mi chiude la porta questo ricetto sono cinque garanti che io ho conosciuto dall'inizio, dal primo che è stato nominato dall'allora Piero Marrazzo fino all'ultimo, l'attuale Raffaele Di Stefano vengono praticamente depotenziati non debbono operare e questo è molto grave perché il garante dovrebbe appunto eh, garantire soprattutto agli enti locali il corretto utilizzo del servizio idrico integrato. L'ultima, la Regione Lazio, l'assessore alla tutela consumatori e semplificazione amministrativa. Chi l'ha visto? Se vuoi ne parliamo. Allora, io volevo collegarmi, fare un discorso un po' più ampio, sempre riferito all'agricoltura, eh, è importantissimo eh, l'accesso al credito e quindi eh, benvengano le iniziative come questa sul, sui fondi e lo sfruttamento dei fondi europei per l'agricoltura, però c'è un, un grosso problema di competizione dei nostri prodotti, visto che ci sono vari trattati tipo TTIP che eh, andranno diciamo, a a distruggere se ehm, approvato così com'è eh, parte della nostra economia, abbiamo anche un problema di eh, concorrenza tra sleale eh, da parte di altri paesi. Penso, mh, non lo so, alle arance importate dal Marocco piuttosto che ho sentito ultimamente eh, che hanno tolto i tassi doganali dell'olio do che tiene dalla Tunisia. Quindi eh, è importantissimo, eh, diciamo, sono importantissimi i fondi, però eh, c'è un tema secondo me ancora più importante che il discorso della tutela del made in item, Quindi la mia domanda è eh, come eh, il Movimento 5 Stelle a livello europeo si sta muovendo su questo fronte. Grazie, Grazie. Direi cominciamo a rispondere perché sono domande anche molto interessanti, molto Pertinenti, lascerei subito la parola a Marco Valli perché ci deve salutare. In quanto domani avrà un altro evento, ancora eh, che deve presenziare appunto eh, eh, nel Nord Italia, eh, in, giusto Marco? Mi... Sì, esatto. Devo prendere l'aereo stasera, eh, esatto. Deve prendere non... l'aereo stasera e poi a seguire cercheremo di esaurire rapidamente tutte le domande che sono state sollevate. Perché poi ci aspetta anche la seconda parte che sarà altrettanto interessante. Grazie, Marco. Allora, eh, fin dall'inizio ho cercato di individuare come l'Unione Europea potesse aiutarci a combattere quello che è un sistema italiano ma anche che è presente in tutti gli altri paesi, perché dove sono presenti situazioni consolidate, partitiche, storiche, ci sono situazioni consolidate di corruzione ai sistemi federali, non siamo gli unici, c'è dentro anche la stessa Germania, abbiamo visto, c'è dentro la stessa Commissione europea in molti aspetti, c'è dentro eh, tutti i paesi dell'Unione europea. Però per quanto riguarda l'Italia, dov'è che può agire un deputato europeo come me che è nella Commissione controllo dei bilanci? Sulla protezione degli interessi finanziari che praticamente equivale a quei 150 miliardi di fondi che sono nel bilancio dell'Unione Europea e che sono di interesse dell'Unione Europea. Quindi io come parlamentare europeo devo poter agire per proteggere quei fondi e qualsiasi eh, rifiuto da parte degli Stati membri di darmi trasparenza o autorizzarmi a prendere delle decisioni anche giuridiche per la difesa di quei fondi non deve esistere non deve esistere qualsiasi barriera ecco fino ad oggi gli stati per proteggere il loro sistema clientelare interno si sono opposti a una legislazione in questo ambito cioè che andasse a garantire almeno la tutela di quei fondi ecco noi ci stiamo invece spendendo per una direttiva molto importante che è la tutela degli interessi finanziari dell'Unione Europea che serve a garantire ad esempio la, eh, la punibilità e il bloccare i fondi nel momento in cui ci sono frodi comprovate e nel momento in cui c'è la certezza di un abuso. E in quel caso hai anche la possibilità di fare anche un'azione giuridica, se così vogliamo dire. Un'altra un cosa su cui stiamo lavorando che è indispensabile considerato anche il fatto che oramai il mercato essendo eh, basato più su principi eh, di, eh, di, di eh, cooperazione internazionale, cosa vuol dire? Cioè vuol dire scambi internazionali, molte delle frodi avvengono a livello transnazionale, quindi trasfrontaliero, quindi creare dei registri comuni di gestione delle informazioni, creare una procura europea che possa dare un indirizzo nel momento in cui c'è una frode o un abuso, quello è una cosa fondamentale. Per quanto riguarda però il sistema di gestione interna, cioè il servizio idrico integrato, quindi il fatto che sia poi nominato un commissario, poi magari vediamo i commissari dei commissari, sono affari più che altro nostri interni, cioè finché proteggiamo un interesse come quello finanziario dell'Unione Europea è un conto, però quando dobbiamo parlare di cose nostre interne che ci riguardano direttamente, e lì dobbiamo agire noi e dobbiamo agire come stiamo facendo noi nelle istituzioni, c'è un sistema consolidato che è storicamente consolidato, quindi sono 40 anni di storia di cittadini che non si sono interessati alla politica o si sono, e non sono riusciti magari a scardinare un sistema e l'Europa da questo punto di vista può fare ben poco nel breve periodo, quindi sta a noi come movimento riuscire a radicarci nella cultura delle persone, per riuscire a cercare di improntare anche poi quel cambiamento necessario nella politica, perché poi la politica rispetta la cultura, che è quella che si vada sul territorio, la cultura delle persone, quindi per avere quel cambiamento e quel, eh, la, la spinta verso l'onestà bisogna che siamo noi primi a richiederla e spingere per avere questo tipo di trattamento poi dopo che anche la politica deve dimostrare. Quindi sugli interessi finanziari dell'Unione Europea si può agire, su, per quanto riguarda questioni nazionali interne io credo sia più necessario cercare di agire in modo proprio strutturale, cioè entrando nelle istituzioni facendo le pulci e piano piano cambiando il sistema come stiamo facendo, cioè da quando siamo entrati noi comunque il sistema sta cambiando. Magari non si percepisce proprio in modo netto perché continuano a rivedersi situazioni consolidate che abbiamo visto per tanti anni, ma in verità ve lo posso assicurare che piano piano stiamo erodendo questo sistema. Quindi piano piano stiamo anche noi cambiando la storia di questo paese e spero anche poi dell'Europa. Io volevo aggiungere un'informazione un riguardante la nostra posizione sul Made in Italy perché noi abbiamo preso in Parlamento una posizione non soltanto molto netta ma ne abbiamo fatto anche una battaglia eh, perché eh, il Made in Italy è la contraffazione e la fallace indicazione del prodotto che costano eh, pratiche che costano 5 miliardi di euro di evasione fiscale e 100 mila posti di lavoro all'anno, quindi stiamo parlando di queste cifre. Eh, sono state depenalizzate dal governo Berlusconi e, eh non sono state più eh, considerate quindi reati con rilievo penale anche successivamente dai vari governi che si sono eh, susseguiti, quindi Renzi compreso. Eh, con l'occasione del disegno di legge sulla concorrenza avevamo proposto eh, a gran voce eh, tutto un pacchetto di emendamenti che portassero di nuovo il rilevo penale a queste pratiche, quindi mettessero uno scudo al Made in Italy. Uh, sia appunto alla fallace indicazione del prodotto ricordiamolo che è eh, quella pratica attraverso la quale noi mangiamo i pomodori cinesi per farla breve pensando che siano italiani in qualche modo e, e così anche per quello che riguarda la contraffazione made in Italy nelle sue forme eh, differenti ma comunque è un, un buco praticamente che, che, che fa entrare eh, che, che una, una falla in qualche modo alla protezione di questo marchio preziosissimo e inestimabile per noi, bene nonostante la nostra battaglia e le nostre richieste incessanti e pressanti questo governo ha avuto il fegato di bocciare i nostri emendamenti, quindi la nostra posizione su questi argomenti è assolutamente ferrea, continueremo a dare battaglia e quindi volevo esporre in maniera chiara il nostro punto di vista, grazie. grazie. Sì, non so, eh, questa questione del, del gestore idrico forse magari potevo, potevo dare le sue note a riguardo, eh, noi adesso siamo in una fase di completamento della procedura che riguarda eh, la legge regionale per il recepimento del referendum che ha ridato eh, l'acqua, ha ripubblicizzato l'acqua insomma, nelle mani pubbliche e dobbiamo anzitutto rispettare quello che è la volontà del popolo italiano, che è scaturita da quel referendum. Eh, ci sono stati tantissimi tentativi di sviare questa cosa, di rallentarla e sono continui, e Sono naturalmente dietro ci sono le lobby privatistiche dell'acqua, ci sono gestori come Acqua Latina, per esempio, che è forse il più potente qui nel Lazio, che eh, stanno cercando di non far attuare questa cosa, ma noi come regione dobbiamo assolutamente recepire il risultato, che è stato un risultato nazionale, e eh, all'oggi abbiamo eh, una legge già eh, approvata, che ha terminato il suiter, che è la legge 4 del 2014, che eh, ha hm, diciamo, fissato i paletti per quanto riguarda la regione, eh, cui però eh, è, stata fatta, è stata mossa dal governo un'accusa di incostituzionali incostituzionalità, probabilmente un'accusa strumentale a, a parere nostro, che però è stata risolta con un'ulteriore proposta di legge già eh, diventata legge e già passata in Consiglio, però adesso abbiamo l'attuazione finale attraverso gli ambiti di bacino che è quello che la nostra legge si proponeva di fare per cui quello è il terzo tassello e a breve avremo in discussione questa cosa qua per cui per il momento diciamo, è un po' tutto fermo eh, e ovviamente ci sono i commissariamenti per, che se valgono per alcuni comuni che saranno naturalmente da risolvere credo che anche Civitavecchia sia in questa, in questa situazione, lei sicuramente lo sa, lo sa meglio di me però eh, poi a quello insomma, metteremo mano una volta che l'iter della ripubblicizzazione dell'acqua per quanto riguarda Regione Lazio sarà concluso. Poi casomè ne parliamo anche. Sì. Eh, sì, alla rete è arrivata una domanda <ride> sugli organismi geneticamente modificati in agricoltura. Eh, Chiariamo subito che eh, ci accusano molto spesso di complottismo, di essere antiscientifici, in realtà noi non siamo contrari agli OGM, perché gli OGM per esempio si usano per produrre l'insulina, gli OGM in, in, in medicina. medicina, quindi l'insulina ricombine tutti coloro che prendono l'insulina è ricombinante e eh, salva molti animali da cui si estraeva prima l'insulina dal pancreas, oltre a evitare eh, reazioni allergiche. Quindi distinguiamo da quello che sono OGM, perché anche i vaccini, voglio dire, qui più recenti sono, e più sicuri, sono basati sugli organismi geneticamente modificati. Quindi quello che è agricoltura. Gli OGM in agricoltura sono tutta un'altra cosa per chiarire che noi non siamo né complottistici né antiscientifici ma analizziamo un problema per volta. Cosa sono gli OGM in agricoltura? Gli OGM in agricoltura sono delle piante per lo più brevettate da quattro multinazionali che possono essere Monsanto, Bayer e Singenta e che sono delle piante spesso che contengono geni estranei, quindi per esempio la soia Roundup contiene la resistenza all'erbicida glifosato, per cui fanno queste grandi estensioni di soia le errorano con l'erbicida e eh, fanno delle monoculture intensive che poi vengono usate per alimentare gli animali oppure c'è il mais mono 810, le varie versioni di mais che all'interno contengono un insetticida quindi un gene proveniente da un batterio e anche queste sono culture intensive, monoculturali che vengono in Argentina vengono coltivati per ettari ed ettari, quindi del tutto inappropriati alla nostra agricoltura. Tant'è che se dovessimo coltivare soia per nutrire i nostri animali in Italia dovremmo usare metà del territorio italiano per coltivare soia e questo è al di fuori di ogni programmazione intelligente per il nostro territorio che dovrebbe essere prodotti eh, di grande qualità, prodotti particolari quindi la nostra posizione è no agli OGM in agricoltura, non perché abbiamo paura dei mostri ma perché non sono opportuni, sono inquinanti e aumentano l'uso di erbicidi e di insetticidi mh, che, che se ne dica Cosa ancora più grave è che sono brevettati, quindi che succede? Che il brevetto è fatto in maniera tale che l'agricoltore non compra il seme, l'agricoltore fa una specie di franchising con l'azienda che ti dà l'OGM, per cui lo puoi usare pagando le royalties. Cosa ancora più grave, se l'agricoltore accanto ha una contaminazione da OGM, perché poi gli OGM sono molto potenti, quindi comunque hanno un vantaggio selettivo rispetto ad altre piante molto importante, è costretto a pagare le royalties all'azienda per tutto il suo campo, quindi c'è anche una perdita di democrazia per, chi, per la coltivazione di OGM. È stata una nostra posizione molto, molto avversata, sulla quale abbiamo avuto degli attacchi generali e personali, almeno io, pesantissimi, e che però ci ha portato ad un risultato. Perché? Perché la direttiva 18 del 2001, quindi la vecchia direttiva, prevedeva che la decisione se coltivare un OGM nel territorio europeo aspettasse esclusivamente la Commissione europea. E gli Stati membri potevano eh, optare per una clausola di salvaguardia che, eh, in cui però dovevano dimostrare con nuovi dati che quel determinato OGM fosse dannoso per la salute, il che era praticamente impossibile perché si porta degli studi costosissimi, quindi era una sorta di eh, contratto capestro per cui era difficilissimo che gli stati membri potessero in, evitare di coltivare OGM sul loro territorio. L'Italia c'era riuscita perché tutto sommato anche al Ministero c'è una certa avversione per questi OGM, la col diretti è contraria, quindi un po' il mondo agricolo italiano è contrario agli OGM in agricoltura, c'era riuscito con un escamotage, cioè non aveva mai fatto i piani eh, di, eh, di contenimento di questi OGM che spettavano alle regioni, quindi in qualche modo era inadempiente per una parte della direttiva e con fare del tutto italiano era riuscita a non coltivarli, un'infrazione buona, Un diciamo, buona, e eh, questo però aveva portato a una serie di movimenti libertari che piantavano soprattutto in Friuli Venezia Giulia, piantavano GM, eh, una battaglia anche sociale, finché siamo riusciti eh, l'anno scorso due anni fa a far eh, emettere un decreto interministeriale dai ministeri dell'agricoltura, della sanità e dell'ambiente che vietasse per un anno e mezzo la coltivazione di un certo tipo di mais in Italia. Eh, Quest'anno invece l'Unione Europea ha eh, promulgato una direttiva che però, che però ha dei, dei lati oscuri, cioè questa nuova direttiva toglie il filtro della Commissione Europea, quindi in qualche modo la Commissione Europea non è più colei che fa la barriera agli OGM in agricoltura, ma saranno gli Stati membri che potranno decidere se coltivarli o meno. E, eh, questo ha degli aspetti da un lato positivi perché eh, uno Stato membro a quel punto può decidere sua sponte se li vuole o no non solo per motivi sanitari ma anche per motivi ambientali e di opportunità economica ma dall'altro lato espone, eh, toglie il filtro della Commissione europea che prima comunque valutava quali potessero essere introdotti in Europa e in qualche modo lascia scoperto lo Stato membro nei confronti del WTO che è una fonte diciamo normativa un pochino eh, oltre gli Stati membri, quindi una, una, una situazione molto complessa in cui ci sono i Paesi membri che in qualche modo dovranno far fronte a organismi internazionali tipo il WTO e poi quando ci sarà anche il TDIP quella notizia positiva è che siamo riusciti con grande fatica, con interazioni col Ministero, con campagne e devo dire che questa è una battaglia vinta dal Movimento 5 Stelle a innanzitutto a bloccare tutti i tentativi perché in ogni eh, legge di, di delegazione europea o legge europea che arrivava in Parlamento c'era qualcuno che tentava di liberalizzare la la, la coltivazione di OGM, noi siamo riusciti ogni volta a bloccare emendamenti che avrebbero introdotto gli OGM in, in campo aperto. Eh, ultimamente il Ministro finalmente ha mandato alla Commissione europea eh, eh, l'opt out, quindi l'opzione di non coltivarli sul nostro territorio nazionale per quanto riguarda 8 OGM in agricoltura, quindi siamo riusciti al momento, eh, in una, diciamo in una eh, interazione molto intensa con il Ministero dell'Agricoltura e con persone degli altri partiti che comunque sono contrarie, perché questo è un argomento molto trasversale, a bloccare questa, questa parte. Eh, e, dopodiché il Ministro Martina ha annunciato all'Expo che lui era affavorevole alle nuove biotecnologie come il genomediting e la cisgenesi che sono ad oggi classificate come OGM, quindi sono tecnologie nuove, completamente diverse dagli OGM che però per questioni normative sono catalogate come OGM e lì ci siamo un po' spaventati perché se tu apri a una tecnologia che comunque ricade nell'alveo degli OGM vuol dire che poi dai via libera a tutto il resto. Quindi siamo riusciti a ottenere una indagine conoscitiva al Senato che sarà presieduta da me e da una senatrice del PD eh, per capire innanzitutto cosa vuole fare il ministro e secondo poi per stabilire una nomenclatura esatta per ogni fattispecie di OGM in modo che tu non mi puoi aprire magari a eh, organismi geneticamente modificati con tecnologie molto moderne che quindi sono diverse da, da quelle vecchie e, eh, e, e aprire quindi le autostrade a tutto quello che era vecchio tramite, scusate un po' complesso, tramite un escamotace e eh, non ultimo, poi cercare invece di trovare delle eh, selezioni genetiche molto più apprezzate, per esempio c'è Greenpeace che porta avanti un progetto di ricerca sulla MAS, che è un miglioramento genetico accelerato tramite dei marker, che audiremo presto in Commissione Agricoltura. E io ho chiesto la, eh, diretta, la diretta di tutte le audizioni di questo affare, ho segnato e saranno poi disponibili in registrazione sul sito del Senato. È un momento molto delicato, quindi vi invito anche a seguire queste, queste, queste trattative perché anche lì ci sono vari buchi da cui potrebbero rientrare gli OGM. Quindi noi siamo molto, molto presenti. Eh, cerchiamo veramente di fare in questo caso azione comune con altri parlamentari di altri partiti che anche loro ci aiutano in questa cosa perché eh, interessa un po' tutti e, e seguiteci grazie eh, sì, scusate, volevo fare una rettifica, credo di aver detto la legge regionale 4 2014 è la 5 2014 e volevo sottolineare che non è una legge dell'aggiunto dei consiglieri ma è una legge di iniziativa popolare chiaramente grazie Silvana, Marco Una battuta, due battute veloci eh, sulla questione dell'Europa dissociata sì, hai ragione cioè, intanto che l'agricoltura viene determinata in base alle regole di mercato e non per raggiungere un obiettivo di soranità alimentare questa è la, la situazione eh, riguardo cosa possono fare i comuni cittadini e, ma in realtà eh, si fa quello che abbiamo sempre fatto anche tutti noi assieme partendo dall'informazione, quindi facendo gruppo, facendo rete e buttando sul tavolo qualche idea eh, si può operare, non ci sono limiti io mi permetto di aggiungere che in questo momento essendo noi, noi ci chiamiamo portavoce non a, non a caso eh, siamo degli strumenti messi a disposizione del cittadino per poter entrare in quelle stanze eh, da cui sono stati tenuti fuori fino adesso. Io ti dico nel mio caso, partendo da una richiesta di cittadini in Trentino Alto Adige, eh, stiamo iniziando a definire un, un progetto pilota per mettere assieme eh, aspetti che riguardano l'agricoltura, la cultura, il turismo e quindi e mettere in moto un nuovo tipo di economia in cui anche l'utente finale, il consumatore fa parte della filiera, cosa che non viene mai considerata e questo in qualche modo risponde anche alla problematica del made in perché è vero che possiamo fare eh, le leggi, ma io sono convinto che la miglior forma di azione eh, che possiamo fare a tutela della Medina è l'azione eh, informativa culturale, è una forma di protezionismo culturale, la più efficace che ci possa essere. Quindi se non facciamo questi programmi educativi, eh, sì, facciamo le regole e poi dobbiamo preoccuparci che in qualche modo vengano eh, rispettate. Quale miglior forma invece di eh, far mettere in modo intrinseco al cittadino qual è eh, l'azione che porta bene alla propria comunità. Dico due parole in estrema sintesi sulla questione del trattato di libero commercio e dell'olio tunisino in particolare perché, perché ho l'onore di essere diventato da pochi giorni il relatore del Parlamento Europeo della Commissione Affari Esteri per la Tunisia ovvero redigerò nel corso dei prossimi mesi un rapporto politico che analizzerà a 360 gradi i rapporti tra l'Unione Europea e la Tunisia io ho spinto fortemente per avere questo rapporto perché credo che possa essere una leva importante per ricucire le due sponde del Mediterraneo ma ricucirle appunto in un modo sano ed equilibrato la questione invece è la scelta della Commissione di anticipare gli effetti del futuro accordo di libero scambio con la Tunisia, togliendo i dazi doganali a altre 17.000 tonnellate di olio tunisino, non è la risoluzione né per perseguire questo obiettivo e né tantomeno per lottare contro la povertà e l'emarginazione sociale. Perché? Perché quello che si diceva prima, ovvero la, eh, la tutela dell'etichettatura, prevede attualmente che si possa definire un prodotto. Eh, esempio made in Italy soltanto con l'ultimo step di produzione fatto nel nostro paese. Questo vuol dire che cosa? Che questa eh, apertura innanzitutto non beneficerà più di tanto l'occupazione in Tunisia, ma permetterà agli grandi gruppi che si occupano di questo tipo di commercio dell'olio, di prendere questo olio a bassissimo prezzo, etichettarlo qui in Italia, rivenderlo spacciando per olio italiano, quindi non creerà né lavoro lì né lavoro qui, perché non è sbagliata la scelta, è sbagliato il modello che si persegue, è sbagliata l'idea stessa che si ha di mercato, di scambio e di relazioni. La proposta politica che invece intendo avanzare a nome del Movimento 5 Stelle è di creare un piccolo piano marcia alla Tunisia bene appunto l'idea di sostenere veramente quella transizione perché se non si lotta nella po alla povertà e alla discriminazione qui in Europa con il reddito cittadinanza e lì appunto con una vera cooperazione non si riuscirà a risolvere il problema della sicurezza le due cose vanno di pari passo finché non c'è finché ci sono sacche di povertà ci sono sacche in cui il terrorismo pesca facilmente nel momento stesso in cui io elimino, isolo i fanatici ideologici e ho più facilità nel poterli nel poter intervenire e nel poterli arrestare. Bene, la soluzione è creare questo fondo che aiuti tutti i settori, questo piccolo fondo che aiuti tutti i settori dell'economia tedesca, non soltanto il settore dell'olio, perché altrimenti si scatena una guerra tra poveri. I poveri agricoltori italiani vessati dalla, dalla catastrofe della Xylella, poco supportati a livello nazionale ed europeo, dall'altro lato i poveri agricoltori tunisini in una lotta feroce in cui appunto si va a erodere i salari, si va a erodere il costo del lavoro pur di essere più competitivo dell'altro, non è questo il modello di sviluppo economico che il Movimento 5 Stelle persegue, non lo è oggi, non lo sarà mai in futuro e quindi vogliamo costruire delle relazioni internazionali e commerciali perfettamente coerenti con il nostro modello di sviluppo che, ripeto, non è quello della lotta tra poveri, non è quello della distruzione sistematica e totale dell'occupazione nella sponda del Mediterraneo e nell'altra di controverso vi ringrazio e...